Gormiti! Oh no! Sto venendo verso... Mm -hmm. Trek! Mm -hmm. Trek! Sei proprio tu? Mm -hmm. Oh, amico! Ti ha mandato veramente tanto indietro! Mm -hmm. Ciao, piccolo Trek! Mm -hmm. <ride> Crono -cao. Aaron, sta' attento! Conceco... Oh. Oh. <susurra> Concentrati! Non farti colpire Oh, O dovrai aprire un asilo nido, ho capito. Um, Mini-truck? Resta qui, ok? Mm. <susurra> yeah! <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> crono <-caos. susurra> Palla! Oh. Palla! Non posso giocare con te adesso! Mm. Palla, palla, palla! Mm. Oh. Ah! Concentrati, Aeron! Ci sono! Tu resta qui! Niente palla, ok? Ok! Buon fuoco, cosmica! Sì! Dai, forza, Harry Kane! <laughs> Aspetta, dove è andato? <mirata> Non è divertente, sei un bambino cattivo! Oui. Zottomo! Harry Kane! <susurra> <susurra> ah. Non c'è tempo per giocare, baby guardiano! Scusa! <susurra>